Di pure no, adesso hanno solo vabbè, a parte il mancinismo meno, impugnatura. Allora, negli ultimi archi che avete comprato, negli ultimi archi che avete comprato, ho notato, anzi ho notato, da 10 anni che ci sono queste impugnature qua che presumo vadano bene per l'arco olimpico, ma che non vanno assolutamente bene per l'arco nudo E cioè, sono impugnature le quali l'inclinazione è in questo senso. Ormai io vedo solo più archi, ma anche gli archi nudi, anche chi produce archi nudi. Inclinazioni dell'impugnatura messa per così. Tutti, ma tutti, ma proprio tutti, eh. In modo tale che, per, come dice Chisiglick, se sono ben dietro, sono in grado di, di tirare. Non so, probabilmente in modo biomeccanico molto migliore per quanto riguarda l'arco limpido che ha stabilizzazione, eccetera. Non capisco perché è venuta questa moda, nessuno me l'ha mai spiegato. Se non dicendomi che il modo biomeccanico è migliore eh, ma se, per mio modestissimo parere è opinabilissimo ovviamente per l'arco nudo assolutamente no assolutamente no quindi diciamo in questo senso okay? molto di più già qua è già un pochettino piatta ma addirittura in contraria purtroppo non avete portato un arco nuovo non ne ho visti ma vi assicuro che sono tutte. ma no, ma adesso arriviamo al soldo. Allora questo è un arco d'epoca e come potete vedere no, l'impugnatura la... in questo senso, cioè come si faceva, non dico una volta ma come si faceva fino al 2007-2008 quindi per l'arco nudo questa impugnatura va perfettamente bene ok quindi è molto meglio che l'impugnatura sia in questo senso, perché? Perché, in questo senso? perché pur condizionando una torsione leggerissima siamo in grado di comunque di allinearci non siamo in grado di allinearci se l'impugnatura è messa al contrario per l'arco nudo è troppo difficoltoso, è contro... Contro... contro le sue possibilità, è molto meglio in questa posizione, che è quella che avevano gli Olimpici fino al 2006, cioè tutti gli archi fino al 2006, 2007, ma fino al 2012, dal 2012 in avanti tutti gli archi l'hanno fatto con l'inclinazione con al contrario, per Olimpico quindi con l'inclinazione esattamente al contrario di questa esattamente al contrario io qua questa è un'impugnatura questa è un'impugnatura per arco nudo questa è un'impugnatura per arco nudo guardatela eh? No, no, è un impendiatore di, di una famosa azienda. Ma fatela, passatela. Passatela che ne parliamo. Eh, <ride> <ride> No, la cosa che è, che è Sì, ne parliamo? Fa, fammela questa nuova, io rispondo a tutti eh, no. no? No, no, di nascosta Allora, fa, passa la veloce, che dobbiamo parlare di quell'impugnatura lì. Passala veloce eh! <ride> E infatti, bravissimo, perché è perfetta. Quell'impugnatura lì è perfetta. È perfetta ma è mancina. È un'impugnatura mancina. Allora, qualcuno doveva dirgli, ma porca miseria, è, dalla... è impostata alla perfezione. È impostata alla perfezione perché è un'impugnatura mancina. Per arcoludo è perfetta, peccato che è mancina. Ecco perché... Eh, dal punto di vista strutturale, per la struttura che è più in avanti dell'arco del, nudo, avere un'impugnatura da olimpico su un arco nudo è strutturalmente da evitare. Perché mi ha detto, ma anche okay, no, mi miseria, no. ah, io mi sento più sicuro, cioè dovrei sentirmi più sicuro, adesso ne parliamo, perché pur sentendoti più sicuro non siamo.. Mi, eh, mi produce meno perfezione perché se vediamo questa impugnatura è perfetta perché è perfetta ecco perché certo. la impugno alla perfezione ho l'inclinazione da questa parte quindi sono perfetto se io avessi da questa parte ho quest'angolo ma quest'angolo mi ammazza ma sapete che nei veci sono qua in quest'angolo non ho una stabilizzazione io non sto fermo se io ho un angolo sull'impugnatura, e ricordatevi che quando lasciamo la corda l'impugnatura preme sulla mano, con un angolo del genere io sono morto. Non fatela, per piacere, non fatela. Fatela così, da mancino. Diciamo che c'è questo affarino in più che andrebbe limato e quindi diventerebbe una perfetta impugnatura da destri per l'arco nudo dove il punto di spinta è qua e non ho leve perché anche una minima leva anche un millimetro qua mi fa fare un 8 Ma io non voglio fare un 8 mi fa tutti 10 non posso avere una cosa che mi, mi crea caos io comincio a levare tutto quello che mi crea caos e alla fine avrò la perfezione no? a forza di gocce di togliere gocce ed ecco perché avere un angolo qua dove io non riuscirò mai a mettere la spalla come mettono gli olimpici in modo tale da avere il punto di spinta naturale senza torsioni non riuscirò a farlo è possibile. Non, riesco, non riesco a farlo e avrò, produrrò una leva su questo spigolo e quindi non lo devo fare devo avere un'impugnatura nella quale in questo modo qua non produco leve e ho un punto di spinta qua quando la mano torna indietro non ci sono leve. quindi la grippe è basilare è basilare perché durante la propulsione della freccia dovuta all'adrezzamento alla, all della corda dei flettenti l'arco viene verso la mano e io devo avere un punto di spinta sempre identico sempre identico come devo avere un rilascio sempre identico devo avere sempre il punto di spinta identico senza leve e senza torsioni.